Automotive influencer, officina del pilota a tratti un canale con contenuti tecnici, ci sono i test drive, ci sono contenuti sulla cura dell'auto, siamo cresciuti tantissimo grazie, siete fantastici ma oggi parliamo dei freni della Mini che sono arrivati finalmente questo impianto maggiorato da 330 mm della EBC secondo me non entra qua dentro questo è il video ufficiale del montaggio frenerà, frenerà questa macchina, frena, frena di brutto, raga non avete idea di quanto è cambiato da questa mini da così a così manca solo una cosa per renderla speciale come piace a me in questo video vedremo il montaggio video molto tecnico a tratti utilissimo per cui iscriviti se ancora non l'hai fatto se sei già iscritto lascia un like e un commento perché in questa community bellissima che abbiamo creato grazie a voi che siete fantastici c'è cioè, interazione e io adoro interagire con voi, mi siete mancati tantissimo dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna. Sono carico e un, sarà una stagione, raga, di fuoco. Ci sono delle cose in programma bellissime. Buona visione. Non ci rimane altro che montarli e provarli. da Nardi Motorsport e oggi andiamo a vedere se le nuove pinze maggiorate, i nuovi dischi per la Mini Cooper S R53 entrano, fittano nel cerchio da 17, andiamo Matteo! Si? Sì? Prendilo okay. <ride> ah, Che goduria, Gio? le mani no? Non voglio guardare È entrata? Pare sì oh, Hai avvitato ma tocca Il cerchio con, con la pinza tocca Quindi dovrò assolutamente mettere un distanziale da 4 o 5 mm Yes Il che non è un dramma No fatto A meno che Non è esagerato Se cambia il cerchio con un ET diverso Vabbè ah, là a quel punto Però questi piacciono anche. Va bene, dai Qua ci vanno due canne fumarie con due motori sopra laterali e al centro altri due, tutti sfogheranno fuori dalla finestra e dalla buca succhierà gas di scarico e quelli al centro servono da ricambio aria della stanza. pure addio ai vecchi dischi e alle vecchie pastiglie che di base hanno fatto neanche mille chilometri. Guardando le bolle che ha fatto la vernice sulla pinza direi che... Ma infatti è secondo me giù pesante. Sì, sì, secondo me Giovanni il problema non era tanto le, le, i dischi EBC e le pastiglie Blu Stuff quanto la pinza originale mini BMW insomma voglio dire un po' debole. Con una ventilazione insomma... Non so se vuoi, vedere, vuoi far vedere la differenza dei, dei fori proprio, il passaggio dell'aria. Eh. Guardando solamente la dimensione del canale di ventilazione ci rendiamo conto che questo è un altro disco e soprattutto la ventilazione è direzionale, mentre qui non lo è. Certo mi dirai che 330 mm per un Mini Cooper S è una bella dimensione, infatti sono gasatissimi sì, molto grandi anche lo spessore perché quelli originali sono da 21-22 mentre questi sono da 28 e, insomma la storia cambia il materiale in più ce n'è parecchio stacchiamo i tubi facciamo scolare l'olio leviamo tutto e montiamo il kit nuovo. il primo cilindro che ho fatto il video è bello ovalizzato l'albero l'albero fa schifo Tipo che non lo utilizzerei, un cliente. Tipo quello della Sierra, sì. Lui gli sta facendo la diagnosi del motore. Freni e BC. Ringrazio Jock and Trattle, la Black Mechanics e soprattutto la NTP. Seguite questi profili su Instagram adesso Che sono i profili dove voi anche potrete acquistare i freni mm, Tocca, toccano i bulloni eh. La pinza è ha hanno tagliato i bulloni Allora sono bulloni 12.9 quindi giusti per l'applicazione delle pinze freno 12.9 è la classe di resistenza del bullone Vedi le istruzioni che carine Ti mandano il kit dei freni e poi ti, ti puoi aprire questo link qua Che ti dà tutte le istruzioni necessarie per il montaggio con le coppie di serraggio eccetera eccetera Veramente utilissimo Prendo la dinamometrica che bello. Poi tra l'altro mi ha fatto un male cane lerni al disco Ah vabbè ho capito eh? beh bellissimo raga veramente bello bello, bello. No. questi sono i nuovi tubi in treccia Non li piace Leggermente questo. diversi da quelli che avevamo montato precedentemente Non entra quindi adesso Jones detto Giovanni farà un Allargherà il buco. Dovete sapere signori che i kit che. quelli plug and play, come dice Jones, detto Giovanni, non, non, non è vero. Cioè non, non sono plug non and esistono. play. Non esistono. Non esistono. Non <ride> esistono. E alle 9 di sera il ragazzo affamato che vuole la pizza. Non è proprio una passeggiata di salute, non è un plug and play. No, non esistono plug and play, lo ribadisco. È per questo plug e... and play. Ok, plug and play. <ride> è per questo che bisogna sempre, come dicevamo nella scorsa puntata, affidarsi ai professionisti. Esatto. E guardami, look at me, look at me, look at me. già la lottita questo va semplicemente appoggiato perché non è diciamo strutturale serve solo a tenere le pasticche al centro I like it guarda quanto è bello chissà se frena forte adesso 330 mm manco time attack che ce la fanno con 300 mm cazzo ci fai così ah, una frenata mi piacciono belli grossi a me Dunque, signori, il lato sinistro è stato fatto. Nel frattempo siamo andati a mangiare una pizza margherita col Gorgonzola e il buon Giovanni Nardi, come potete vedere laggiù, ciao Jones! E eh, niente, sta facendo la parte destra, l'altro freno anteriore. Bellissimo, non vedo l'ora di guidarla, ragazzi. No, non basta. Non basta, il distanziale da 2 mm è troppo poco. Il cerchio tocca sulla pinza. Quindi rimontiamo a quello da 15 mm, facciamo lo sporgo, proviamo... I freni su strada e poi andiamo a fare le rifiniture eh si sì, ce Sennò... questa è una cosa che si fa sulle macchine racing eh. perché quando si scaldano i freni se non asciughi bene dentro te lo ributta fuori lo trovi che cola e non sai se perde qualcosa o no. eh. Giovanni Nardi ha cambiato la maglietta perché è un altro giorno Ho fatto qualche chilometro con la Mini per fare assestare i freni Adesso andiamo a fare un serraggio un po' più professional sui dadi Controlliamo che sia tutto in ordine dottore giusto? Yes Dinamometrica Coppia di serraggio alla mano E check Smontiamo le pinze così che possiamo stringere i bulloni Togliamo anche il disco Brucerà? No. Ragazzi specifichiamo che abbiamo messo i bolloni da questo lato Perché nel caso si svitasse Non succede Perché questo è un autobloccante Ma se si svitasse perlomeno salta dietro E non va a finire E non va a bloccare lì Scusate ecco. esatto. Non siamo matti non, non siamo, siamo malati a caso sì. sì Ok Sì Non forci e' bello, 60 Nm... Intostare alla dinamometrica... Quando fai il beep bip mi piace... Yeah. Quando arriva il suono continuo vuol dire che ci siamo... Esatto, perché questa chiave di dinamometrica ha una cella di carico... Non fa il click... L'abbiamo stretto a 60 Nm i bolloni M10 della pinza... Non stavo bene, era la stanchezza, ragazzi, ve la racconto a voce, così andiamo a terminare questo video con due chiacchiere. L'obiettivo era quello di non far toccare il cerchio sulla pinza. Quindi eh, avevo a disposizione un distanziale da 16 mm che lasciava uno spazio di un centimetro. Pure troppo, mi sono detto. Giovanni mi suggerisce di abbassare il distanziale che già avevo con il tornio, quindi... Posizionato con il comparatore in maniera perfettamente dritta, siamo andati pian piano, pian piano, step by step, ad abbassare. Guia da 16. Lo vuoi da. A un certo punto è saltato l'anello di centrale. però il mozzo della Mini ha già un centratore suo. Di circa 11 mm, il distanziale di cui noi avevamo bisogno per lasciare un pelo tra la pinza e il disco doveva essere di 8 mm. Quindi avevamo ancora 3 mm a disposizione per poter mettere appoggiare l'anello di centraggio che ti viene fornito da, dai cerchi aftermarket. Nel mio caso, i Momo. Ma te, ma non ti potevi comprare un distanziale nuovo da 8 mm con un anello di centraggio? No, a parte che non l'ho trovato per mini da 8 mm con anello di centraggio. Avrò cercato sicuramente male. Ma poi avevo voglia di utilizzare il tornio di Giovanni, adoriamo il tornio, volevamo fare una cosa fatta in casa, stare un po' di tempo insieme, utilizzare questi metalli così era un piacere farlo e quindi perché no? Sì. Quindi basta poco per appoggiare l'anello di centraggio e mettere il cerchio dritto, poi viene avvitato, viene stretto, quindi sei a posto. Sei a posto perché? Perché a patto che tu abbia pulito bene il distanziale, a patto che tu abbia smerigliato bene il mozzo, quindi sia tutto perfettamente adiacente, nel momento in cui tu vai a tirare una bella staccata e il volante non vibra, non trema, allora teoricamente hai la certezza che il distanziale sia stato montato bene e che la macchina si guidi bene che cosa devi fare quando allarghi la carreggiata sempre quindi mettendo un distanziale rifare gli angoli della macchina che ancora non ho fatto li farò prestissimo e vedrete la mini su strada dove testeremo finalmente questo impianto frenante che ti dico già che ho provato e frena da paura. Dici perché non hai tenuto il distanziale da 16 mm? Perché è un po' troppo secondo me, basta il giusto solo per staccare quel cerchio lì dalla pinza. Cosa puoi fare per fare la cosa migliore secondo il mio personalissimo parere? Comprati un cerchio nuovo con un ET diverso e non mettere il distanziale così stai tranquillo, tranzollo va bene comunque per oggi è tutto signore e signore grazie per la visione se sei nuovo io sono Matteo Torrisi questa è Officina del Pilota iscriviti al canale attiva la campanella e se ti va lasciami pure un like se invece sei vecchio non che stai per morire ma che ci conosciamo e ti voglio bene lo sai commenta fammi sapere che ne pensi e supportami me mettendo un bel like anche tu